Noi della maggioranza voteremo voto favorevole, assolutamente, e io sono pienamente favorevole a questa, risoluzione, a questa eh, mozione perché assolutamente sono stato eh, insieme alla libreria Fahrenheit 451 di Campo dei Fiori fino alle tre di notte all'esterno a leggere proprio Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e in modo chiaramente diciamo coinvolgente ma anche imbarazzante perché era un po' una violazione delle regole no? cioè a quell'epoca. Quindi adesso se si può Ampliare la possibilità di occupare suolo pubblico alle librerie, non c'è solo la vendita dei libri, ma anche la presentazione dei libri, quindi facendo delle manifestazioni per cui si parla di un libro appena uscito anche con i, diciamo, con i banchi espositivi e altri, e altri prodotti editoriali come i calendari. Ecco. Quindi voglio rafforzare la, il voto a favore, è molto importante per questa categoria di persone che presidiano il territorio. Grazie.